Oggi è 8 dicembre, quindi andiamo a fare l'albero di Natale, Natale. Allora. partiamo con la clip. Oggi 24 dicembre e quindi ci sarà il cenno. Ci, ci vediamo più tardi, tardi per i e regali. E, eh, eh, mancano, mancano 5 ore alla 5 ore. mezzanotte ore. alla comparsa di Babbo di Natale. Natale. Qualcuno, <ride> qualcuno sa qualcosa. Qualcuno sa qualcosa, qualcosa, giustamente. Quindi eh, eh, cerchiamo, di cerchiamo di resistere un altro po' per i regali. Perché Andiamo qualcuno qui avrà dei regali. Trovissimi. <ride> programma di quest'anno non farsi sgamare anche stavolta cosa molto difficile molto. comunque da notare la è playstation allora guarda controlli lì c'è una bustina vedi veda veda ed in loco veda ma che oh veda ok qua c'è il, sì. il barbetto il barbetto è il barbetto strano si sì. Ah aspetta, ma aspetta giustamente lui ci manca una cosa importante dobbiamo accendere che poi guarda aspetta ah. questa cosa non si vede ok si sì, si vede è fortissimo Vai Allora sto dicendo che preci sei un giorno Sto metto di riparare no Eh vabbè è sempre rotto Tu eh, facciamo questo gioco è, Quale regalo ti aspetti? Per qui i regali se lo dico. No no un cazzo No Dici C'è un regalo per te ti, Cosa? Ti aspetti? Se cavolo tutta una mi sa che c'è una sardina Dici cosa ti aspetti? Eh no Ci sta un regalo Ci sta un regalo? Si Qualche piscolo è il piccino Qualche piccino Eh no Devi ah. indovinare no. sì, prima di cosa si tratta Cosa si stessa stanza è Ah è il cuscinone E facciamo così Mettiti questo a due Ah! hai iniziato un po' pesante! sarebbe una... Serve bello dal no camino, ma non si può fare! Il camino è acceso! Facciamo Mariano al rust! Ma io penso che un punto di cui arrivi questo è il nostro papà! voglio mio il caro! No! Allora, so, no eh si! L'importante il sacco! Tieni faccia con questo! vedi se ne vuoi un altro anche se sarà un po' Spongebob quella di perché se sei quadrato e l'hanno per fare dai ce la puoi fare ci vuole un bottone Mario ma guarda sempre, è sempre seccone. Seccone. E eh, guarda ti senti? Anche quest'anno a interpretare ma i miei panni i <ride> <ride> miei panni sono giustamente i miei fan ufficiale ufficiale <ride> C'è anche un Gesù là Non c'è nessuno Tag live Tag live D si <ride> <ride> <D> andando tanto rapido Ormai deve oh. in un baleno oh, <ride> Siamo in più a Einstein Stavi realizzando? Sì, come devo procedere. <ride> Sei dimagrito un po' di scelta agli altri anni Ma okay. se vediamo diamo a mamma cuscino che c'è papà Così ancora la più così. chiaro eh, però guarda una protuberanza qua bule, Papà, papà, ma stanno mangiando Papà <ride> E metti questa, giusto? E me. me, me me <ride> <ride> me me sì, la metti come capelli Come capelli Forza metti come capelli capelli? Ma se, non si è bella Ma, metti bello tutto si è bella Eh, eh Eh, <ride> Questi anche l'abbiamo usato anche per il TikTok mi pare Ma eh, C'è cioè, è già un buco Sto ah. piando Eh però si chiamata so Ah come sempre lo zoom tattico <ride> <ride> Ok adesso Gli occhiali mi eh, mi sa il sa so. sì. eh, Sanno sempre che gli occhiali, non gli metti due. Eh, penso che sia. Sì. E eh, vabbè, ci li mangiare tutti i due qua. ma te prendi questo è meglio quello. Questo. Oh, ecco qua, teni. <ride> un po'. Eh, vediamo. Non lo vedo. No, no. No. <ride> no, è qua. Ah, è qui. Scamato. Eh, vabbè, però si vede che la fa. Si vede che non lo so. La vuoi fare? No. È un babbo fattone, cazzo. A voi, diciamo che è un po' scamato. E anche io sì. lo penso, lo sai? C'è una silhouette un po' strana. <ride> c'è anche un po' di giallo. No, non c'era una silhouette non so. un po' strana. Si, sì, guarda, c'è proprio quell'occhio da giuga Un po' spiegato di alcol. Qua ci dicevo, non mi Aspetta, tanto dietro una anche. Grazie. Anche Vai, Mona, fammi <ride> <Vai>, fare. <ride> <ride> ecco, <un po'... ride> Ecco, vedi perfetto. L'ho reso perfetto. si sì. sì. Che comunque. Sì. 4 5 bicchieri Ma che cazzate? Vino buono poi. Comunque hanno vino buono. Vino buono. Vino vino buono. No devi fare. No, devi guardare il... Devi guardare il video. Ok Mister Aspetta andiamo G allora fatti fare la panoramica Devi far vedere quanto sei chiatto <ride> <ride> Dai, le scheme di Fortnite Devi fare anche un balletto di Fortnite Devi fare anche un balletto di Fortnite <ride> Aspetta che ci <ride> Aspetta, come dobbiamo fare? Guarda, si apre E se non mi devo agitare. Mi devo agitare, Mi devo agitare, Allora, io direi, entriamo in scena sesso di qui. Si, si. Ma io sono 53, male. Eh, 53. Sì, ecco qua. a servi con la conta. Oh, no. Giustamente è arrivato il Babbo Natale Giustamente è arrivato il Natalizio allora. anche, il, anche il Dodo è un vlogger, giustamente Adesso sta vloggando Che vuole dirci in camera? Eh, quasi è arrivato e non vedo come che è arrivato il natalizio ehi ciao ciao ciao ciao Che ci ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao bravo! ciao bravo! Giustamente penso di... <susurra> giustamente, grazie. No, che mi che Questo mi Ma... Ma che tipo? A me si un attimo. per stare di ancora un sì? Ah, c'è ancora un sì? Anche questo, Giustamente, cosa sta accadendo? Giusto, Santo, Santo. <ride> Questo è il suo regalo. Santo santo. Santo santo, il suo regalo. Eh, questo è, quella è speciale. Quella è uno speciale. Eh, io mi sono spaccato le <ride> mani. sono spaccato le mani per portare. Ma Giustamente. Hai venuto la buona cana anche. Faccio un po' le mani per farlo fare una panina. Stop it, sta vita. Mamma, ma che cazzo stai facendo? E questo ti chiamo? Questo ah. fanciullo ah, qui. Ah, ah, ah! Questo? Questo Undo... mi sa che ti trovano fare soldi per farlo! Giustamente anche questo Natale è compiuto!